questa mattina di una cosa molto importante perché la primizia prepara la pioggia e quindi Dio fa piovere Amen. però molte volte dobbiamo preparare la terra per ricevere la pioggia questa offerta di primizia dice la Bibbia che garantisce una benedizione sopra le nostre vite sopra la nostra casa sopra la nostra famiglia però questa domanda è la domanda di stamattina è la nostra terra, il nostro cuore è davvero pronto per questa coltivazione, per questa nuova benedizione? Osea capitolo 10 verso 12 Seminate per voi secondo giustizia, mietete secondo misericordia Dissodate il vostro campo non coltivato Perché è tempo di cercare l'Eterno Affinché Egli venga e faccia piovere su di voi la, vo la giustizia Amen Affinché Lui venga e faccia piovere su di noi La giustizia Ovvero un tempo di prosperità, di tranquillità e di benedizione in che tempo siamo noi oggi? questo è l'anno dell'intimità è l'anno in cui bisogna cercare il Signore e come dice questo passo che abbiamo letto dobbiamo dissodare il nostro campo perché è tempo di cercare l'Eterno in modo che Lui ci faccia vivere una vita tranquilla e di prosperità e intimità significa proprio cercare Dio cercare la faccia del Signore però come dicevamo prima non basta solo cercarlo tanti pregano, pregano, cercano, però qua dice una cosa in più, dice che bisogna dissodare il nostro campo non coltivato, non è soltanto importante cercarlo, non è soltanto importante offrire una primizia al Signore che farà piovere sul tuo campo, è anche molto importante dissodare il tuo campo, che cosa significa dissodare il tuo campo? in effetti in agricoltura si dissoda un campo che non è coltivato la terra ha questa caratteristica quando tu la coltivi continuamente germoglia, fa frutti però quando tu la lasci per parecchio tempo la terra si secca e diventa dura e quindi cosa fanno gli agricoltori? passano su questa terra oggi con i trattori e la, la muovono rompono le zolle di terra la dissodano tolgono eventuali pietre tolgono eventuali residui e questo lavoro che oggi si fa col trattore anticamente si faceva con la zappa il campo si zappava proprio per prepararlo per la semina per prepararlo per la pioggia e quindi la parola di Dio questa mattina ci sta dicendo che noi dobbiamo dissodare il nostro campo dobbiamo praticamente dissodare il nostro cuore amén se vogliamo avere, diceva il passo di questa mattina, un tempo in cui Dio faccia piovere la giustizia, la prosperità, la tranquillità, se la benedizione che scende dal cielo vogliamo che porti il suo frutto, allora è tempo che noi dobbiamo dissodare il nostro campo, ovvero dobbiamo togliere dal nostro cuore quello che a Dio non piace. Quindi questa mattina lo Spirito Santo ci sta dicendo che dobbiamo dissodare il nostro cuore, dobbiamo togliere dal nostro cuore le cose che non sono buone. Perché questo è il tempo di cercare il Signore, affinché Lui ci risponda, ci dia istruzioni e ci faccia vivere un tempo di prosperità e di tranquillità. Lo diceva anche Zecchiele, Zecchiele capitolo 20, verso 6 e 7. «In quel giorno, dice il Signore, alzai la mano giurando loro di farli uscire dal paese di Egitto e di condurli in un paese che avevo esplorato per loro» dove scorre latte e miele la gloria di tutti i paesi un paese benedetto che Dio ha preparato per noi però il Signore disse loro ognuno getti via le abominazioni che sono davanti ai suoi occhi e non contaminatevi con gli idoli di Egitto io sono l'Eterno, il vostro Dio Dio ha giurato di farci uscire dall'Egitto e di farci entrare in una terra dove scorre latte e miele Dio ha giurato di farci uscire dal mondo, dai nostri problemi, dalla nostra schiavitù, dalle nostre difficoltà, per farci entrare in una terra dove ci sta la benedizione per noi, per la nostra famiglia, per i figli, dei figli, dei figli, una benedizione che sia materiale che spirituale. Questa è la promessa del Signore, ma per poter entrare nella terra promessa dobbiamo togliere le abominazioni che sono nel nostro cuore, le contaminazioni che ci sono state e la terra promessa rappresenta il regno di Dio disse Gesù il regno di Dio sarà nei vostri cuori il regno di Dio è nei vostri cuori e quando il regno di Dio viene nei nostri cuori allora ecco che c'è benedizione, c'è latte, c'è miele e se vuoi entrare in questa terra promessa io non posso dirti le cose in maniera diversa da come è la realtà ma se tu vuoi vivere e vuoi sperimentare la benedizione sulla tua vita, la benedizione di Dio, se vuoi entrare nel regno di Dio, se vuoi entrare nella terra dove scorre latte e miele, devi togliere le cose che a Dio non piacciono che sono nel tuo cuore. Dissoda il tuo campo. Dice il Signore questa mattina, io manderò tempi di benedizione, di prosperità perché Dio ci ha fatto grandi promesse. Amen. Dio ti ha dato grandi promesse. Dio vuole darti la benedizione Dio vuole darti la risposta alla preghiera del tuo cuore Dio vuole dare una benedizione alla tua casa e alla tua famiglia ma devi dissodare il tuo campo Gioele capitolo 2 verso 12 e verso 13 Gioele profetizzò un grande diramamento di spirito santo una grande benedizione però dice una cosa tornate a me con tutto il vostro cuore con digiuni, con pianti e con lamenti, stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti, tornate all'Eterno il vostro Dio, perché Egli è misericordioso, pieno di compassione, lente all'ira e di grande benignità e si pente del male mandato se tu ti dipendi davanti a Dio se tu strappi il tuo cuore dissodi il tuo campo che è il tuo cuore se togli dal tuo cuore le cose che non sono buone le contaminazioni e le cose che a Dio non piacciono allora Dio ha promesso una grande benedizione guarda cosa succede sempre Gioele più avanti verso 23 a 27 gioite quindi cosa succederà quando noi dissodiamo il nostro cuore rallegratevi nell'eterno il vostro Dio perché vi ha dato la prima pioggia secondo giustizia la benedizione e farà cadere per voi la pioggia la prima e l'ultima pioggia del primo mese sapete la prima pioggia serviva a fare attecchire i semi nel terreno l'ultima pioggia serviva quando stavano uscendo i frutti a farli portare a maturazione quindi Dio ti dà la pioggia la prima pioggia e l'ultima pioggia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 e loderete il nome dell'Eterno, il vostro Dio, che per voi ha fatto meraviglie. E il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele, che sono l'Eterno, il vostro Dio, e non c'è alcun altro. E il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Che grandi benedizioni che Dio ha preparato per te! Non sarai più preso dalla vergogna le tue aie traboccheranno di mosto di miele, sarai pieno di ogni benedizione ma questo avviene a ogni benedizione materiale, qua sta parlando non sta parlando dello spirituale, adesso vengono le spirituali le leggeremo fra poco, ma qua parla delle materiali questo avviene quando noi umiliamo il nostro cuore davanti a Dio abbiamo fatto un'offerta di primizia che serve per far piovere l'acqua ma il terreno, il nostro cuore deve essere pronto ad ascoltare quello che Dio ci dirà per cambiare quello che nella nostra vita a Dio non piace se faremo questo Dio aprirà la benedizione nella nostra vita materiale che è quella che abbiamo letto però Gioele continua verso 28 a 32 e dice anche la spirituale dopo questo avverrò che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri vecchi faranno sogni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 Perché sul Monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza. Come ha detto l'Eterno, fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Amen. Tutto questo arriva, questa è la terra promessa. Una benedizione spirituale e una benedizione materiale. Però questo arriva quando tu non stracci le tue vesti, ma inizi a stracciare il tuo cuore. Quando tu permetti a Dio di entrare nella tua vita, di lavorare nel tuo cuore, di cambiare il tuo carattere, di cambiare tutto quello. Che a Dio non piace, dobbiamo preparare la strada al Signore, lo diceva Giovanni Battista, Isaia 40 dal verso 3 al verso 5. Giovanni Battista venne e predicò e predicava questo: voci di uno che grida nel deserto, preparate la via al Signore, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio, ogni valle sia colmata ogni monte e colle siano abbassati e i luoghi tortuosi siano raddrizzati i luoghi scabrosi appianati allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà perché la bocca dell'Eterno ha parlato e Dio vuole rivelare la sua gloria nella tua vita, nella tua casa nella tua famiglia, attraverso di te però per fare questo tu devi preparare la strada del Signore devi preparare la via togliendo dal tuo cuore quello che a Dio non piace questa mattina lo Spirito Santo ci sta dicendo una cosa molto importante sta dicendo io voglio benedirti e le benedizioni che noi vedremo quest'anno saranno incredibili però se tu non prepari la terra non ti porteranno il frutto che devono portare E la terra che tu devi preparare è il tuo cuore è la tua vita devi togliere le cose che a Dio non piacciono. Invoca, io ti risponderò, dice la parola di quest'anno, e ti rivelerò cose grandi e impenetrabili, che tu non conosci. Sapete le prime cose che Dio ti rivela quali sono? Le cose che ci sono nel tuo cuore, che a Lui non piacciono. È finito il tempo di stare con un piede nel Signore, e con un piede fuori. È finito il tempo di essere religiosi, è finito il tempo che in chiesa ci comportiamo in una maniera e fuori siamo tutta un'altra persona è finito questo tempo adesso è arrivato il tempo di entrare nella terra promessa di prenderci le benedizioni per cui abbiamo lavorato tanto ma il nostro cuore deve essere pronto sapete lo Spirito Santo giorni passati mi diceva una cosa Isaia 54 verso 2 e verso 3 allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore si stendano senza risparmio allunga le corde rinforza i pioli perché ti espanderai a destra e a sinistra la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte ci sono grandi promesse per ognuno di noi grandi Dio ci espanderà e questo avverrà nello spirituale e nel materiale. Dio vuole benedire la tua vita, però questa mattina ti sta dicendo prepara il tuo cuore. Prepara il tuo cuore per questa pioggia che sta arrivando. Hai seminato in fede per avere la pioggia, però in fede adesso devi preparare il terreno. Se non prepari il terreno, la pioggia cadrà, ma non avrai frutto prepara il terreno e Zecchiele lo aveva detto ma loro non lo fecero il passo che abbiamo letto prima disse che Dio aveva giurato disse loro togliete via le abominazioni ma loro non lo fecero arrivarono davanti al deserto e iniziarono ad avere paura e persero la terra promessa nessuno di quella generazione entrò nella terra promessa Giovanni Battista predicava il messaggio di Isaia che abbiamo letto, però non tutti quanti lo ascoltarono, la maggior parte delle persone girarono le spalle a Giovanni Battista e non lo ascoltarono, non preparavano la strada per il Messia. Giovanni Battista predicava un cambiamento profondo nel cuore, diceva battezzatevi, ravvedetevi, fate frutti degni di ravvedimento, cambiate il vostro cuore. Ma quelle persone non lo fecero. Se vogliamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita, il nostro accampamento deve essere libero. Sapete, l'accampamento di Israele, quando si stavano spostando nel deserto, doveva essere santo, non poteva essere contaminato. Per questo motivo i soldati, che erano facendo la guardia intorno all'accampamento, portavano con sé una stecca e che succedeva che quando dovevano fare i propri bisogni la Bibbia dice che Mosè gli aveva comandato di scavare una buca fare i propri bisogni e poi coprirla perché diceva l'eterno passeggia in mezzo all'accampamento e l'accampamento deve essere un luogo santo alla stessa vita il nostro cuore deve essere un posto santo perché Dio vuole abitare nel tuo cuore Dio vuole abitare nella tua vita ma l'accampamento deve essere santo il terreno, il cuore deve essere santo Amen dobbiamo preparare il nostro cuore per questa grande benedizione che sta arrivando non tutti lo fecero anche un'altra cosa che era importante e che non ci dovevano essere lebrosi in mezzo all'accampamento e la lebra rappresenta il peccato e succedeva che se una persona si ammalava di lebbra, era cacciata fuori dall'accampamento perché quel luogo era santo e la lebra non poteva contaminare quella santità il campo doveva rimanere puro, santo perché il Signore ci abitava dentro come sta oggi il tuo cuore? in che condizione ti trovi? davanti a Dio cosa dobbiamo togliere questa mattina dobbiamo togliere abbiamo letto prima le contaminazioni di che contaminazioni parliamo secondo Corinzi 7.1 avendo dunque queste promesse chi è che ha le promesse questa mattina Abbiamo una terra promessa che ci aspetta, dove scorre latte e miele, benedizione materiale, spirituale, per la casa, per la famiglia, di tutto e di più. Amen. Chi più ne ha più ne mette. Sono per noi queste promesse. Però avendo queste promesse, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo... Da che cosa? Da ogni contaminazione di carne e di spirito. Compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Cosa devi togliere questa mattina? Le contaminazioni che sono nel tuo cuore, che sono di due tipi: ci sono delle contaminazioni carnali e ci sono delle contaminazioni spirituali. Quali sono queste contaminazioni carnali? Galati, capitolo 5, versi dal 19 al 21. Ora, le opere della carne manifeste, sono manifeste e sono adulterio, fornicazione impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, ire significa quando uno si arrabbia, risse significa quando uno litiga, divisioni e sette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 vi dicevo prima che il regno di Dio rappresenta tutte le nostre promesse tutte le nostre benedizioni la nostra salute, la conversione della nostra casa, della nostra famiglia le nostre benedizioni economiche le nostre benedizioni spirituali tutto rappresenta il regno di Dio ma non le erediteremo se vivono ancora in noi le opere della carne e le opere della carne tu non le puoi cacciare come cacci un demone ieri sera leggevo un libro di un pastore e diceva proprio questo diceva molti cacciano le opere della carne e crocificano il diavolo non funziona così dice tu devi crocifiggere le opere della carne e devi cacciare il diavolo se tu non muori a te stesso se non passi per la croce non potrai mai vivere la resurrezione non potrai mai vivere la gloria devi morire a te stesso e morire a te stesso significa morire nelle opere della carne significa morire nelle ire significa morire nelle risse nei litigi, soprattutto fra marito e moglie soprattutto nei confronti dei propri familiari significa morire alla fornicazione all'adulterio a tutte queste opere perché queste cose non ti fanno ereditare il regno di Dio se tu non lavori nel tuo cuore se non estirpi da dentro di te tutte queste cose allora piove Dio ti benedice ma quella pioggia se ne va sapete quando il campo non è zappato e piove diventa un fiume l'acqua non penetra nel terreno è così dura la terra che è impermeabile all'acqua e molte volte il nostro cuore è così duro che è impermeabile alla presenza di Dio veniamo in chiesa e dici ma questa mattina io non sento neanche la presenza di Dio poi guardi a fianco e vieni un fratello che piange tutto benedetto, alleluia dice perché lui sente Dio e io no perché sta piovendo sul giusto e sull'ingiusto sta piovendo su di te e su quello a fianco di te ma il tuo cuore è duro perché è duro? perché non è ancora crocifisso la tua carne ci sono ancora le opere della carne che stanno lavorando nella tua vita rimettiamole di nuovo adulterio fornicazione, impurità dissolutezza idolatria, qual è l'idolatria? non è soltanto quando tu ti inginocchi davanti ad una statua ma rappresenta qualsiasi cosa tu metti prima di Dio può essere un figlio l'idolatria può essere un marito, una moglie può essere un lavoro può essere un matrimonio qualsiasi cosa tu metti davanti a Dio è idolatria anche magia sapete esiste una magia cristiana come esiste la magia cristiana? Sì. molti sono superstiziosi evangelici io metterò aperta la Bibbia col Salmo 23 sopra il comodino perché tanto la Bibbia è aperta così Dio mi benedice e mi protegge no la protezione di Dio non viene dagli oggetti io mi metterò quella eh, croce a, al petto perché mi sento protetto perché la croce mi protegge questa è magia, è stregoneria cristiana ma è magia la benedizione di Dio non viene da un rituale, ma viene da mettere in pratica la sua parola. Amen. Inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, non ne parliamo proprio. Molte volte a casa dei cristiani volano i piatti. Sarà una casa di pace. E arriva il piatto. Molti usano i piatti di plastica per sicurezza oggi. Che dice, almeno se butta il piatto non si fa male a nessuno. Come possiamo parlare di Cristo e poi dentro di noi c'è una rabbia? Siamo degli animali. Una persona non ci dice niente, noi ce li mangiamo. Una volta ricordo una sorella che mi disse: Fratello, che è successo? Dice: Mia figlia era troppo scostumata. Poi ho fatto una cosa, che hai fatto, sorella? Ho preso un'autorità, ho detto nel nome di Gesù: boom, ti banca, ti banca. Mezz'ora, fratello, ce l'ha cerata, ce l'ha cerata, c'è tutto sangue per tutto il paese. Ha proprio messo da segno il fratello: nel nome del Signore ci ha gittato uno, nel nome del Signore, boom, ti Ire divisioni, sette. No, io non me la voglio fare con quella persona, con quel fratello. Invidie, ah Dio sta benedicendo quella sorella, no? E nasce un'invidia. Io devo essere contento se Dio benedice qualcun altro. Omicidi, molte volte con le nostre labbra feriamo le persone. La lingua fa più male, molte volte di tante altre cose. Fate attenzione a come usate le vostre lingue. Ubriachezze, in ubriachezze ci sta anche chi usa ovviamente droga, chi usa sigarette, chi usa queste cose queste cose non ti fanno ereditare il regno di Dio queste sono le contaminazioni della carne che noi dobbiamo crocifiggere la nostra carne è inutile che sei lì a pregare e scacciare, demone della, della rissa, vattene via, demone della gelosia vattene via, no, quello è un frutto della carne lo devi crocifiggere tu sei tu che devi morire a te stesso non è uno spirito esiste anche lo spirito di gelosia però sono altre cose nel 99% dei casi è il tuo carattere che deve morire e se tu non muori nessuno lo cambierà la seconda contaminazione è quella nello spirito Matteo 16 dal verso 11 al verso 12 sono diverse nello spirito come mai non capite dice Gesù che non mi riferivo al pane quando vi dissi di guardarvi dal lievito dei farisei e dei saducei allora essi capivano che egli non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane ma dalla dottrina dei farisei e dei saducei una contaminazione in spirito rappresenta la dottrina religiosa quello che Gesù non ha mai potuto vedere lavarsi le mani prima di mangiare questo si può mangiare e questo no a Natale non vi mangiate il panettone vi dovete mettere il velo nella chiesa guai a usare il pantalone bisogna usare la gonna bisogna mettere il trucco non bisogna mettere il trucco cose da fare e cose non da fare sono soltanto dottrine religiose ultimamente parlavo con un fratello che mi stava spiegando che nella sua chiesa hanno, fatto una, hanno messo una novità si sono rinnovati detto da adesso in poi useremo il velo nella chiesa si sono rinnovati tornando indietro introducendo dottrine religiose abbiamo obbligato le sorelle a non doversi mettere i gioielli a non doversi truccare a non farsi più la tintura perché così piace al Signore Gesù dice esattamente il contrario dice pulite prima l'interno della coppa e dopo pulirete l'esterno non è importante fuori come sei vestito sì ovviamente non devi camminare nudo per strada ma quello che è importante è come sta il tuo cuore però queste dottrine dei farisei ci fanno credere che è molto importante quello che tu fai è molto più importante se ti metti la gonna piuttosto che se dici una bugia io ricordo tempi fa quando eravamo in una chiesa non ci si poteva sedere avanti sopra il pulpito se non avevi la gonna una volta mia moglie, allora eravamo fidanzati, stava salendo sul pulpito e la moglie del pastore disse no, qua non si può salire senza la gonna, perché? Perché a Dio non piace questa gonna. Che Se non sai senza conna, non piace il pantalone perché la donna si deve vestire da donna. Dottrine di uomini. Gesù non ha mai insegnato questo. Anzi, fra le altre cose, gli uomini usavano le gonne in quel tempo. <ride> Quindi oggi noi ci dovremmo mettere le tuniche anche noi per camminare, se vogliamo vivere a quel tempo. Non funziona così, fratelli. Queste sono dottrine di uomini. Tu devi preparare il tuo cuore togliendo le opere della carne. Questo è quello che a Dio interessa, il tuo cuore, non importa come vai vestito. Ovviamente devi vestire decentemente, sicuramente. Ma non è questo il problema oggi ci attacchiamo sulle cose esteriori sono insegnamenti che non servono a nulla a, Na a Natale non si può mangiare il panettone perché è peccato mangiatevi il panettone mangiatevi il capitone mangiatevi tutti alla faccia di chi non vi può vedere perché non è quello che entra nell'uomo che lo contamina, dice la Bibbia ma è quello che esce quello che esce dal tuo cuore perché dal tuo cuore esce l'ira esce le opere della carne esce l'adulterio esce la fornicazione esce dal tuo cuore è quello che deve cambiare non è quello fuori ma è quello dentro perché se cambia dentro tu ti comporterai diversamente non sarai più un fornicatore non avrai più ira, gelosia non sarai più un idolatra. ma che ti metti la gonna non ti metti la gonna e poi a casa fai quello quello e volano i piatti ma a che serve? dottrine di uomini e Gesù dice fate attenzione, guardatevi da queste cose perché poi l'uomo è convinto di essere giusto in base a quello che fa nell'esteriore allora mi metto la gonna sono santo ah, la sorella c'è il pantalone quella è peccatrice allora signore ti ringrazio perché io tutti i giorni esco con la gonna e col velo e non sono come la sorella quella là che sta sempre col pantalone e col trucco però poi a casa tua vogliono i piatti invece là c'è la pace guardiamoci dalle dottrine dei farisei che le dottrine dei farisei sono dottrine religiose ma sono anche l'ipocrisia Luca 12.1 nel frattempo essendosi radunata la folla a migliaia così da calpestarsi gli uni agli altri Gesù presi a dire ai suoi discepoli prima di ogni cosa guardatevi dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia e questo è anche una grande contaminazione tanti ne le vedi nella chiesa che alzano le mani signore io ti ringrazio e poi fuori sono tutti il contrario quante volte vi è capitato di parlare a Gesù con qualcuno e quello vi dicono eh, ma io conosco un evangelico quello va sempre in chiesa però poi fa questo, fa questo, fa questo e fa quest'altro. Mi è mai successo. Questa è ipocrisia religiosa. Sono persone che vanno in chiesa, alzano le mani a Dio, ma le mani sono mani macchiate di sangue. Sono persone che nella chiesa sono cristiani, poi escono fuori e sono dei lupi, si mangiano la gente. Questa sono contaminazioni dello spirito. Perché? Perché le persone... Vengono in chiesa, alzano le mani per essere ammirati dagli uomini. Ma dice la Bibbia, quello che tu fai nel segreto, Dio ti ricompenserà pubblicamente. Non abbiamo bisogno di fare le cose per essere visti dagli uomini. Non abbiamo bisogno di fare le lunghe preghiere in chiesa per essere ammirati dal pastore. Non serve a nulla. La preghiera fatela a casa nella vostra stanzetta. Quella è la preghiera che funziona. Ci dobbiamo guardare dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia e l'ipocrisia nell'ambito evangelico ce n'è tanta ce n'è troppa purtroppo è uno spirito di religione che fa credere alle persone che venendo tutte le domeniche in chiesa stanno a posto ma se non cambiano le opere della carne se il nostro spirito è contaminato non serve a nulla Amen. stanno arrivando fratelli e sorelle cose molto grandi in chiesa molte persone stanno facendo sogni, stanno avendo delle rivelazioni che sta arrivando qualcosa di forte e di glorioso quest'anno arriverà qualcosa che non so veramente come faremo per questo lo Spirito Santo sta dicendo questa mattina esaminate voi stessi esaminate il vostro cuore perché pioverà e pioverà per tutti ma l'acqua rimarrà dove il terreno è stato dissodato quindi questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo custodisci il tuo cuore è tempo di guardare che cosa c'è male nel tuo cuore e nella tua vita perché dissodare significa cambiare il tuo cuore, cambiare la tua vita prepara la terra per una nuova coltivazione perché è tempo di cercare il Signore, affinché Lui ti istruisca e ti dia tempi di prosperità e di benedizione. E questa mattina, mentre adoriamo il Signore, se tu vuoi che Dio ti aiuti a dissodare il tuo cuore, vieni avanti e dici questa mattina insieme a me, Signore aiutami, dissoda il mio cuore, perché voglio tutta la benedizione che Tu hai preparato per me.